nel 1915 fu creata un'unità geografica all'interno della sezione dei servizi segreti del British Admiralty eh, per preparare studi dettagliati di diverse parti del mondo. Nel 1917 l'unità produsse uno studio dell'Italia in quattro volumi. La storia della penisola appare nel secondo volume e la breve introduzione sull'Italia medievale fu scritta probabilmente da Cecilia Edy. A questo punto della sua carriera, Adie stava ottenendo crescenti riconoscimenti come storica dell'Italia medievale e rinascimentale. Nel 1907 pubblicò presso Muthin a History of Milan under the Sforza e nel 1917 contribuì a Italy Medieval and Modern, pubblicato dalla Oxford University Press. Il lavoro della ADI per la Naval Intelligence Division apparve in una seconda edizione nel 1944 e dopo la guerra andrò a far parte di A Short History of Italy a cura di Daniel Whaley e Harry Herder. A Short History fu pubblicato dalla Cambridge University Press nel 1963. Certamente in questi trattati sulla penisola il sorgere del comune in Italia centrale e settentrionale viene riconosciuto, ma l'intento principale degli autori coinvolti è quello di presentare un succinto studio sulla storia politica del paese. Considerando l'importanza accordata dalla più recente letteratura in Italia, in Europa e altrove, alla storia e alla cultura delle città-stato italiane, nella storia della civiltà occidentale, la relativa mancanza di attenzione verso quello che potrebbe essere chiamato il contributo dei comuni nelle pubblicazioni della Naval Intelligence Division e nella Short History può apparire strana, ma riflette il tradizionale interesse della storiografia britannica per l'Italia medievale. L'obiettivo di questo contributo è di capire perché sia andata in questo modo e poi di offrire, a modo di conclusione, qualche ipotesi preliminare sul perché un cambiamento di considerazione che genera una maggiore attenzione alla fase comunale della storia italiana abbia avuto luogo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esaminando lo sviluppo dell'interesse inglese per la storia dei comuni italiani, è importante comprendere che la storia medievale, in realtà tutta la storia post-classica, venne riconosciuta solo gradualmente come disciplina accademica nel corso del XIX secolo e che un interesse professionale per la storia medievale europea scaturì da una maggiore preoccupazione per la storia dell'Inghilterra medievale, in particolare e per quella delle isole britanniche in generale. Per questa ragione molti di coloro che si sono interessati e si sono impegnati nella scrittura della storia dell'Italia medievale potrebbero essere descritti come uomini e donne di lettere, anche non professionisti, più che storici accademici. Ci sono delle eccezioni. Il grande storico dell'illuminismo scozzese William Robertson, che apprezzò il contributo dato da Ludovico Antonio Muratori allo studio della storia, fu nominato rettore dell'Università di Edimburgo nel 1762, sebbene egli probabilmente avrebbe descritto la sua professione più come pastore o teologo che non storico. William Spaulding, il cui Italy and the Italian Islands apparve per la prima volta nel 1841, fu professore di retorica all'Università di Edinburgh dal 1840 e poi dal 1845, tenne la cattedra di logica, retorica e metafisica a St. Andrews. Il colonnello Procter, che pubblicò la sua History of Italy from the fall of the Western Empire to the commencement of the wars of the French Revolution nel 1844, insegnò al Collegio militare di Sandhurst. Ad ogni modo, Henry Edward Napier, che pubblicò una Florentine history in cinque volumi nel 1846-47, fu in servizio nella Royal Navy. John Eddington Simons, che incoraggiò grandemente lo studio dell'Italia medievale e rinascimentale, e da cui deriva l'espressione Free Freeburgs del titolo, tenne molte conferenze e sostenne la fondazione dell'Università di Bristol, ma non era un accademico di professione. È solo con la generazione successiva, con figure come Edward Armstrong a Oxford e Oscar Browning a Cambridge, che troviamo storici accademici di professione con un interesse preciso per la storia dell'Italia medievale e rinascimentale. Ma la transizione da non professionisti a professionisti non fu né improvvisa né tantomeno completa. Dei due fratelli Carlyle che iniziarono la loro monumentale storia del pensiero politico nel Medioevo nel 1892, il secondo insegnò a Oxford, ma il primo prestò servizio nell'Indian Civil Service. Inoltre, non tutti gli storici accademici di professione afferivano a dipartimenti di storia. William Butler, autore di The Lombard Commons, fu professore di lingue moderne al Queen's College di Cork, Irlanda. In verità, l'esempio di Butler ci ricorda che lo studio della letteratura italiana era materia universitaria in Gran Bretagna, molto prima dello studio della storia italiana. Gabriele Rossetti insegnò letteratura italiana al King's College di Londra dopo essere stato esiliato nel 1821 seguito da Antonio Panizzi che insegnò allo University College di Londra prima di entrare al British Museum nel 1831. Perciò in Gran Bretagna lo studio della società e della politica dell'età di Dante scaturì dallo studio del poeta stesso. Il primo storico di professione dell'Italia medievale e rinascimentale a raggiungere un ampio pubblico di lettori inglesi fu probabilmente Pasquale Villari, in particolare con i suoi studi su Savonarola, la sua storia d'Italia da Carlo Magno e Enrico Reco VII e la sua storia di Firenze al tempo di Dante ma la rapidità della casa editrice T. fisher Unwin nel pubblicare il lavoro di Villari lascia pensare che un interesse per la storia medievale italiana in generale e dei comuni in particolare già esistesse in Gran Bretagna. Come è accaduto questo e come si è caratterizzato? Come accennato sopra, un'influenza importante fu quella letteraria. Dante era venerato nella Gran Bretagna del XIX secolo e molte traduzioni della sua Divina Commedia apparvero in quel periodo. Sebbene certi passaggi drammatici e romantici ebbero l'impatto maggiore, gli aspetti politici dell'opera, rintracciabili in particolare nell'inferno e nel purgatorio, incoraggiarono lo studio della vita del poeta e dei suoi tempi, così come ispirarono altri artisti e altri poeti. Per esempio, Robert Browning pubblicò il suo Sordello nel 1840, ispirandosi all'apparizione di questo poeta nel Purgatorio, ma anche basandosi su uno studio della politica delle fazioni nell'Italia del XIII secolo. Dante fu anche di ispirazione per artisti popolari come Henry Fuseli e Frederick Lord Lython. Lighton è spesso associato ai pre-Raffaeliti, per i quali gli scrittori italiani del tardo medioevo del Rinascimento erano la maggiore fonte di ispirazione. Per Dante e Gabriel Rossetti, gli episodi della vita e della poesia di Dante erano una preoccupazione ricorrente, mentre Henry Holiday rese nota orgogliosamente la ricerca che aveva svolto in Toscana per garantire l'accuratezza storica del suo famoso dipinto dell'incontro di Dante con Beatrice. I pre-Raffaeliti erano molto incoraggiati dal loro protettore paladino John Ruskin, il cui entusiasmo per la cultura dell'Italia medievale dimostrò di essere immensamente influente e contagioso. Ruskin e i suoi seguaci erano grandi ammiratori dell'arte e dell'architettura dell'Italia settentrionale, così come conservata in città come Pisa, Lucca e Venezia, e risalenti al periodo in cui queste città erano considerate all'apice del loro potere. Nel suo Seven Lambs of Architecture, pubblicato per la prima volta nel 1849, Ruskin propone quattro esemplari forme di architettura di cui tre italiane, il romanico pisano, il primo gotico delle repubbliche italiane occidentali e il gotico veneziano. Questi stili furono più meritevoli di studio ed emulazione rispetto all'arte e all'architettura prodotte nel Rinascimento, quando diversi comuni declinarono e la loro cultura subì il paganesimo, il materialismo e il manierismo rinascimentali. Le priorità di Ruskin possono essere comprese chiaramente nel contesto della sua infatuazione per il Palazzo Ducale di Venezia, che egli pensò come il culmine dell'abilità medievale gotica prima di soccombere al Rinascimento del XV secolo. Molto distante dal suo esame dettagliato dell'arte e dell'architettura dell'edificio, Ruskin promosse un ambizioso studio documentario del palazzo, ma perse interesse per il progetto quando raggiunse il rinascimento. Ma per Ruskin e i suoi seguaci, arte e architettura avevano più che un significato estetico. Esse esprimevano la qualità morale, sociale e politica delle società che le avevano create. Il punto alto nella storia dei comuni italiani andava quindi collocato nel tardo medioevo, tra il XII e il XV secolo. Un altro stimolo per l'interesse verso i comuni dell'Italia medievale nelle isole britanniche venne dall'attività di uomini e donne di lettere. Ad esempio, la vita di Cola di Rienzo, tribuno di Roma alla metà del XIV secolo, fu un oggetto popolare ed evocativo. Edward Gibbon diede uno spazio considerevole ai tentativi falliti di Rienzo di far rivivere la grandezza di Roma nel suo Decline and Fall of the Roman Empire. Lord Byron lo salutò come l'amico di Petrarca, Speranza d'Italia. Nel quarto canto del suo Child Harold's Pilgrimage, Mary Russell Mitford scrisse una tragedia basata sulla vita di Cola, portata in scena per la prima volta nel 1828. Questo risultò tanto popolare che il testo raggiunse quattro edizioni, vendendo 8.000 copie entro la fine dell'anno. Reed pubblicò un poema sull'argomento nel 1838. Mentre il pre-Raffaelita William Holman Hunt dipingeva il suo Rienzi nel 1849, il cui sottotitolo era «Rienzi giura di ottenere giustizia per la morte del suo giovane fratello, ucciso in una scaramuccia tra i Colonna e gli Orsini». Ma probabilmente il contributo letterario più influente sull'argomento in Gran Bretagna fu il Rienzi, «The Last of the Tribunes di Edward Bowler Lytton, pubblicato per la prima volta nel 1835. In questo Lytton seguì l'esempio del romanziere storico Walter Scott, riferendosi nel testo in due appendici sia alle fonti coeve che alle opere degli storici tardi. Inoltre, se gli eventi nella storia possono ispirare scrittori di romanzi, i romanzieri possono volgersi alla scrittura della storia. Uno di essi fu la prolifica romanziera scozzese Margaret Oliphant, che, anche contribuendo estensivamente alla letteratura periodica del suo tempo, produsse The Makers of Florence, Dante, Giotto, Savonarola and Their City, The Makers of Venice, Dodgers, Conquerors, Painters and Men of Letters e The Makers of Modern Rome, in cui trattava la gran parte dei makers della storia medievale rinascimentale. Stava preparando uno studio su di Siena prima della sua morte e, sebbene i suoi studi non fossero basati su fondi archivistici, erano informati da una diligente lettura delle fonti più accessibili. Infine, anche i viaggiatori e scrittori giocarono un ruolo importante nel forgiare le vedute britanniche dell'Italia medievale e rinascimentale. Il grande aumento di visitatori e residenti inglesi in Italia fu sia incoraggiato che aiutato ad incoraggiare una crescente letteratura di viaggio che continuò e sviluppò una tradizione che aveva avuto inizio con il Grand Tour. Per esempio Italy and the Island di William Spaulding fece seguito ad un viaggio che l'autore aveva fatto nella penisola, come anche per le scritture molto influenti di John Ruskin su città come Venezia, Verona, Pisa e Firenze. Ma iniziarono ad apparire guide di viaggio più impegnative, a cominciare dal Northern Italy di Sir Francis Paul Grave, pubblicato la prima volta presso John Murray nel 1842. Questa, a sua volta, incoraggiò una forma di scrittura di viaggio che provava ad inglobare la storia, la cultura e gli edifici di singole città italiane. Alcuni fra gli scritti maggiormente evocativi di John Jonathan Simons erano di questo tipo, in Sketches in Italy and Greece e in Italian Byways. Nel 1901 sua figlia Margaret contribuì con un volume su Perugia alla serie Medieval Towns pubblicata da Dent. Altre città italiane nelle serie furono Verona, Siena e San Gimignano, Assisi e Firenze. Spesso in rilegatura accantivanti e illustrate in abbondanza con fotografie commissionate, disegni o tavole a colori, la letteratura di viaggio di questo tipo è una chiara indicazione di un apprezzamento della cultura italiana nelle isole britanniche. Ciò considerato non è molto sorprendente che un numero considerevole di storie del periodo medievale furono prodotte nel XIX e primo XX secolo. La prima e una delle più influenti fu scritta dal giurista Henry Hallman, il suo View of the State of Europe During the Middle Ages fu pubblicato la prima volta da John Murray nel 1818 e un'edizione per studenti apparve nel 1871 e fu tradotta in italiano e ed edita a Firenze nel 1874. Il capitolo terzo si occupava della storia dell'Italia dall'estinzione dell'impero carolingio all'invasione di Napoli di Carlo VIII e Hallmann attinse a scrittori coevi come il Villani e il Zanudo, così come storici più recenti come Muratori, Gibbon, Tiraboschi e Sismondi. Egli rivelò qualche simpatia per la Repubblica Fiorentina. È sufficiente manifesto da questo profilo di storia locale, quanto lontana fosse quella famosa Repubblica, dall'offrire una perfetta sicurezza per i diritti civili o la tranquillità generale. Coloro che odiano il nome delle Costituzioni libere possono esultare per le sue discordie interne, come per quelle di Atene o Roma ma il filosofo sereno non assumerà a suo metodo di paragone l'eccellenza ideale, né tantomeno il bene reale che è stato conseguito nella nostra ineguagliata Costituzione e in alcune delle repubbliche dell'Europa moderna. Gli uomini e le donne del XIV secolo vanno commisurati ai loro contemporanei. Chi non avrebbe preferito essere un cittadino di Firenze piuttosto che un suddito dei Visconti? Egli era meno colpito da Venezia, che godette di un'antica libertà, ma la cui costituzione venne fatta senza riferimenti alla proprietà o alla popolazione, che conferì il potere sovrano in parte ad un corpo di nobili impoveriti, in parte a un dispotismo oppressivo, un sistema di governo che rese il vizio alleato della tirannia e cercò l'impunità per i suoi assassini, incoraggiando la dissolutezza della vita privata. Ma ancor peggior dei mali dell'oligarchia veneziana erano i dispotismi esercitati dai regimi come quello dei Visconti di Milano. Sul regno di Bernabò Visconti e di altri despoti egli osserva secondo solo ad Ezzelino da Romano fra i tiranni d'Italia egli basò la sicurezza del suo dominio su torture e morte e le stesse sue leggi decretarono la protrazione della pena capitale attraverso 40 giorni di sofferenza. Si dice che suo nipote, Giovanni Maria, con una pazzia simile a quella di Nerone o di Commodo, abbia percorso le strade di Milano di notte con Segugi pronti a inseguire e mordere ogni sfortunato passante. Ne altri principati italiani furono liberi da simili tiranni, sebbene nessuno fosse odioso come i Visconti. La storia privata di molte famiglie, come ad esempio i della Scala e Gonzaga, non è altro che una serie di assassini. I vizi ordinari dell'uomo assunsero le tinte di un sinistro crimine nei palazzi dei principi italiani. La loro vendetta fu fratricidio e la loro lussuria fu incesto. William Spaulding pubblicò la prima volta il suo Italy and the Italian Islands nel 1841 e il suo successo condusse a una terza edizione nel 1845. Il secondo capitolo della seconda parte si occupa del periodo dal 1000 al 1300. La sezione sui comuni discute le loro relazioni con l'impero, culminanti nella lotta con Federico Barbarossa, così come la natura del conflitto Guelfi-Ghibellini, nato dall'antagonismo fra frazione e alleanze nominalmente pro-papali e pro-imperiali. Per Spaulding, come per altri tanti storici, fazioni e debolezza interna condussero in gran parte dei casi all'asservimento e alla nascita delle signorie. Si dà brevemente conto delle storie costituzionali di vari comuni nell'Italia centrale e settentrionale. Tra le autorità che Spaulding cita c'è Muratori, ma in generale la sua trattazione del periodo comunale è una rassegna, come ci si può aspettare da un lavoro che tenta di coprire tutta l'Italia dai tempi dei Romani al XIX secolo. Spaulding fa riferimento anche al De Sismondi, ma c'è poco dell'entusiasmo e dell'attenzione che lo storico svizzero riservò al suo studio del periodo comunale nella sua monumentale Histoire delle au Moyen Moyenage, pubblicata tra il 1807 e il 1818. Nel lavoro di Spaulding c'è poco senso del significato speciale dei comuni italiani, come identificato dal Muratori e poi da Sismondi, i quali enfatizzano la natura repubblicana dei loro governi, e li viderò come segnali di libertà. Muratori e Sismondi sono fra le più tardi autorità citate in un altro trattato di storia italiana, ora dimenticato, la History of Italy from the fall of the Western Empire to the commencement of the French Revolution, del colonnello Procter la seconda edizione del quale fu pubblicata a Londra nel 1844. Procter è forse più esplicito di Spalding nella sua ammirazione per i comuni italiani, città rinvigorite dal genio della libertà. Egli riconosce la loro resistenza a Federico Barbarossa che culminò nella pace di Costanza del 1183 e assicurò la reale indipendenza della Lombardia. Egli è particolarmente impressionato dall'esempio di Firenze, dove trova lo spirito di libertà più dorevole nella sua esistenza e più felice nella sua influenza che in ognuna delle repubbliche dell'entroterra d'Italia. Ad ogni modo, il quadro generale è unitario quando l'indipendenza repubblicana è rimpiazzata dal governo di signori o capi, che Procter descrive anche come tiranni e despoti. Un precoce esempio è Ezzelino da Romano, il cui governo significò che le libertà della marca trevigiana scomparvero per sempre. Le città della provincia potetero cambiare i loro capi, ma non recuperarono mai la loro indipendenza. Per Procter, la causa principale del fallimento dei regimi repubblicani fu la divisione tra e dentro le città. I despoti emersero come leader di fazioni ed esperti demagoghi e dove le istituzioni repubblicane riuscirono a sopravvivere, le reali libertà furono interamente distrutte. Anche i fiorentini, che a lungo resistettero essendo annoverati fra gli schiavi degenerati dei tiranni d'Italia, alla fine soccombettero alla tirannia dei medici, che utilizzarono il patronato politico e le manovre costituzionali per minare il regime repubblicano dalla città nel XV secolo. Ma per Procter la vera tragedia dell'Italia fu causata dalle invasioni straniere del tardo XV e sedicesimo secolo e dalla perdita dell'indipendenza politica più che dalla morte del repubblicanesimo. Nella sua prefazione egli è critico verso Sismondi per la sua grande attenzione verso ciò che oggi si chiamerebbe il Tardo Medioevo e per la sua incapacità a continuare la sua narrazione molto oltre la rovina dell'indipendenza d'Italia, che seguì le invasioni straniere della penisola che iniziarono nel 1494. Leggermente più vicino nello spirito alla histoire di Sismondi è un lavoro riferito al precedente, la Florentine History di Napier, pubblicata nel 1846-47. Per Napier Firenze fu una delle principali culle dell'arte e della scienza moderne, della letteratura, della libertà e della canzone. Firenze inoltre influenzò il libero destino politico di molte nazioni esistenti e fu l'ultima a piegarsi sotto i colpi del dispotismo. In ogni caso, il Trattato di Napier è poco più di una narrazione estremamente densa e ben documentata e quelle che si chiamerebbero questioni culturali per il periodo medievale appaiono sotto il titolo Capitolo miscellaneo, il XIV secolo, nel secondo volume. Forse meno conosciuto, ma ancora più vicino a Sismondi e nello spirito, è uno studio di William Schoenberg Robert Kerr, ottavo marchese del Lothian. È intitolato Italian History and Art, The Middle Ages e il suo sottotitolo è Fragment of a Parallel Between the History, Literature and Art of Italy in the Middle Ages. Probabilmente parte di un progetto più ampio. Fu stampato privatamente ad Edimburgo nel 1863. Comunque, lo studio di Kerr merita più attenzione perché esso provò a collegare gli sviluppi culturali e politici così come Jacob Brookhardt provò a fare, nel suo quasi contemporaneo e, in definitiva, molto meglio conosciuto, Die Culture of Renaissance in Italien, pubblicato nel 1860 e poi in inglese nel 1878 con il titolo The Civilization of the Renaissance in Italy e che si occupa di un periodo posteriore. Nell'Italian history di Kerr, il XIII e XIV secolo sono visti in termini di lotta per la libertà repubblicana e tirannia signorile, con Firenze considerata paladina della prima in termini politici e culturali, come nella histoire di Sismondi. Come ho suggerito, il lavoro di Kerr ebbe quasi certamente una scarsa circolazione e fu probabilmente incompiuto. Questo non può essere detto di Renaissance in Italy di John Addington Simons. Il suo primo volume, Age of the Despots, fu pubblicato per la prima volta nel 1875 e l'intera impresa raggiunse alla fine i sette volumi. Altrove, ho ipotizzato che esso rimase il più influente studio in inglese sul rinascimento italiano a tutto tondo, fino almeno alla Seconda Guerra Mondiale, e un numero crescente di storici sta accettando l'opinione, suggerita da Wallace Ferguson, che sia la sua originalità, sia la sua influenza, siano state sottovalutate. La storia politica è largamente trattata nel primo volume. In una certa misura, questo rivela che Simons è diviso nella sua lealtà. Da un lato, egli è pieno di ammirazioni per i Reife Freeburgs d'Italia, ed è impressionato dal loro benessere, dal loro individualismo e dalla loro attività culturale. Anticipando Hans Baron di quasi un secolo, egli considerò il confronto tra Firenze e i Visconti di Milano nel tardo XIV secolo come la crisi importantissima degli affari italiani ma l'endemica rivalità infracittadina e la faziosità interna contribuì alla caduta delle forme comunali di governo. La loro incapacità a capire il potenziale delle forme rappresentative di governo rese inevitabile l'instaurazione di tiranni o despoti. E altre inconsistenze emergono nel Trattato di Simons. Sotto molti rispetti egli rappresenta i despoti come amorali, oppressori cinici e a volte come mostri di crudeltà ma essi possono anche essere rappresentati come pacificatori benvoluti e illuminati e patroni delle arti. Sebbene John Addington Simons non lavorò negli archivi per la sua Age of the Despots, egli era estremamente erudito in termini di fonti letterarie e storiche pubblicate. Per esempio, possedeva una copia dei Rerum Italicarum Scriptores del Muratori, ci sono altri storici britannici del XIX secolo che portarono a termine similmente una ricerca pioneristica sulla storia italiana, in alcuni casi esplorando materiale inedito e archivistico, ma i casi di cui sono a conoscenza sembrano essersi focalizzati sul Rinascimento più che sul Medioevo e, come Simons, sui despoti più che sui comuni. Per esempio, ci fu l'imprenditore di Liverpool, William Roscoe, la cui ben conosciuta biografia di Lorenzo de' Medici, fu pubblicata per la prima volta nel 1795, seguita dal suo studio del Papa dei Medici Leone X nel 1805, entrambe le quali delusero seriamente Sismondi a causa della loro incapacità nell'affrontare il fatto che i Medici ebbero minato e poi sottomesso la libertà fiorentina. Mezzo secolo dopo, lo storico scozzese James Denny Stone pubblicò il suo rimarchevole studio in tre volumi, Memoirs of the Dukes of Urbino, nel 1852, ancora ritenuto un classico. Intorno alla fine del secolo abbiamo Julia Cartwright, la madre di Cecilia Edy, che pubblicò studi originali e dettagliati sulle corti di Milano, Mantova e Urbino fra molte altre. Come si spiega questo fenomeno in qualche modo negativo? La trattazione della fase comunale nella storia medievale italiana in Gran Bretagna fino alla Prima Guerra Mondiale, sebbene non trascurata, apparve relativamente superficiale e lacunosa in originalità e tende a concentrarsi sulla narrazione degli eventi più che sui temi sociali e costituzionali. Per contro, in modo più originale, alcune ricerche dettagliate e persino archivistiche sono portate a termine sulle corti e le signorie del Rinascimento. Infatti, il recente tentativo di Marcello Fantoni di mostrare e forse condannare un approccio monodimensionale negli studi anglo-americani sull'Italia medievale e rinascimentale con la loro predilizione per le città-stato repubblicane, si riferisce ad un fenomeno storiografico relativamente recente. Per il XIX e il primo XX secolo potrebbe essere sostenuto che la Histoire di Sismondi, che apparve per la prima volta in una traduzione inglese compendiata nel 1832 e poi ancora nel 1841, si occupa estensivamente del periodo comunale, ma ciò non spiegherebbe perché il contributo di Sismondi non fu seguito o discusso più pienamente. Una possibile spiegazione per la relativa assenza dei comuni italiani nella storiografia britannica fino alla prima guerra mondiale può risiedere nelle differenti tradizioni storiografiche di Gran Bretagna e Italia. Nel XIX secolo, in entrambi i paesi, gli storici potevano guardare al Medioevo per le origini della libertà politica. Comunque, se per un numero crescente di italiani i comuni giocarono un ruolo chiave in tale sviluppo, non era così per l'esperienza britannica, dove i centri urbani e le città giocarono raramente un ruolo significativo e mancarono dell'ampia autonomia raggiunta dai comuni italiani. Così, se gli storici italiani come Pasquale Villari arrivarono a considerare eventi come la pace di costanza tra la Lega Lombarda e l'imperatore Federico I come un momento di definizione della loro storia, in Inghilterra accadde per eventi come la stesura della Magna Carta, un accordo fra re e baroni, questi ultimi visti come rappresentativi di una più ampia comunità. In secondo luogo, in un periodo che dà così tanta importanza all'unità nazionale, l'esempio portato dai comuni italiani può sembrare puntare nella direzione opposta, attraverso divisioni che portano all'invisione e alla dominazione straniera, forse anche presagendo le difficoltà che l'Italia avrebbe vissuto nel raggiungere l'unità nel XIX secolo. Perciò The Tuscan Republics, Florence, Siena, Pisa e Lucca with Genoa nel 1892 di Bella Duffy giace scomodamente nella serie Story of the Nation di fisher Anwin. Per storici come Simons e Butler, i comuni furono definitivamente associati con la divisione politica e la fragilità dei tentativi di federarsi, come nel caso della prima e della seconda Lega Lombarda, formate contro gli imperatori Hohenstaufen. Questa visione negativa fu probabilmente solo rafforzata dall'interesse mostrato per le esperienze di personaggi come Dante e Cola di Rienzo, che fin troppo facilmente possono dimostrare la potenza spietata della fazione. Quando la storia italiana entrò nel curriculum dell'Università di Oxford, il periodo scelto fu il Rinascimento più che il Medioevo, e l'attenzione fu posta sulle divisioni e le invasioni d'Italia, come registrate e discusse dai grandi storici commentatori politici coevi, come Machiavelli e Guicciardini. Infine, i comuni italiani non colpirono la storia britannica, come fecero nel caso di altri paesi europei e la Germania in particolare. Questo fu notato da Ugo Balzani nella sua rassegna sul contributo britannico alla storiografia italiana, pubblicata nell'Archivio Storico Italiano nel 1889, in cui osservò che molte questioni come le relazioni fra chiesa e Stato furono rilevanti anche per gli storici britannici. Questa impressione è confermata dalla storia iniziale della British School di Roma, la scuola attirò il sostegno e incoraggiò la ricerca di medievisti, ma i loro interessi risiedevano nelle belle arti e nell'architettura o, nel caso di Evelyn Jameson, nei normanni del sud Italia più che nei comuni del nord. La scuola partecipò ad alcune ricerche in Vaticano, ma fu interessata alla chiesa medievale in Inghilterra e la gran parte del lavoro in quell'area fu condotta sotto gli auspici del Public Record Office. Comunque c'è un'eccezione a questa relativa negligenza nello studio della storia dei comuni italiani da parte degli storici britannici prima della prima guerra mondiale. L'interesse e l'ammirazione britannica per Venezia guardò al Rinascimento, se non prima, essendo la città ammirata per la sua costituzione, per la continuità del suo governo e per la sua indipendenza politica, così come per la sua rimarchevole organizzazione e per il lascito culturale. Probabilmente in parte ispirato da questa tradizione, Raudon Brown si stabilì a Venezia nel 1833 e stette lì, virtualmente senza interruzioni, fino alla morte nel 1883. Brown non fu istruito da storico, ma acquisì una grande esperienza nel lavorare sulle collezioni di manoscritti veneziani e alla fine negli archivi veneziani. Una delle sue principali aree di interesse furono le relazioni anglo-veneziane e questo lo condusse ad essere impiegato del governo britannico attraverso il Public Record Office al Calendar of State Papers relative alla Gran Bretagna trovate nelle biblioteche e negli archivi di Venezia e dell'Italia nord-orientale. Il primo volume apparve nel 1864 e copriva il periodo dal 1202 al 1509. Per certi versi, questa pubblicazione può apparire irrilevante per la mia argomentazione. Come lamentava senza tatto John Ruskin, amico di Brown, c'era poco della Venezia medievale nel volume, per la ragione che le testimonianze sulle relazioni anglo-veneziane sono reperibili in numeri significativi solo dal XIV secolo. Ad ogni modo, ciò che è rilevante per questa discussione è che la sua prefazione al volume primo contiene una lunga e dettagliata storia della Costituzione veneziana e della natura dei suoi archivi. Questo impressionò così tanto i colleghi di Brown che immediatamente la tradussero e la pubblicarono in italiano. Lavorando estensivamente sulle fonti primarie e sul materiale archivistico, Brown mise insieme un crescente numero di storici italiani e stranieri in Italia, alcuni dei quali egli conosceva bene, Von Raymond, Basquet, Mas Romain, sebbene non fosse un membro del comitato scientifico che lanciò la rivista Archivio Veneto, Brown fu coinvolto in un primo tentativo di lanciare un periodico di questo tipo, e l'uso di Archivio, nel caso di Venezia, come nel contesto di tanti centri di ricerca storica nell'Italia del post-risorgimento, esprime bene le priorità che Brown condivideva con un crescente numero di storici. Brown rappresentò una presenza britannica pionieristica se non solitaria, in un movimento che avrebbe avuto profonde ripercussioni per lo studio dei comuni dell'Italia medievale. I risultati di questo movimento possono essere visti nel quinto volume della Cambridge Medieval History, pubblicato nel 1826. Per esempio, nel capitolo di Charles William Bravitt Orton su The Italian Cities Until the Century 1200, la trattazione era ora molto più dettagliata. A parte l'essere uno degli editori dell'intero progetto, Previ Thornton fu uno storico della Contea di Savoia e dell'opera del pensatore politico del primo XIV secolo, Marsilio da Padova. Il suo capitolo attinge a collezioni pubblicate di recente, come le fonti per la storia d'Italia e i monumenti a Germania e storica. Fu anche basato su autorità secondarie, la cui conoscenza di fonti primarie portò ad un esame più vicino degli sviluppi politici, sociali ed economici storici come Gregorovius, Davidson, Kretschmeier, Caggese, Leicht e Simeoni. Comunque, da questa bibliografia gli storici britannici sono virtualmente assenti e anche la stimolante e ancora utile Medieval City State di Maud Violet Clark, pubblicata per la prima volta nello stesso 1926, fu largamente dipendente per le sue osservazioni sull'Italia dalla ricerca portata a termine da altri storici. Si può sostenere quindi che gli storici britannici erano ancora indietro in termini di ricerca originale sui comuni dell'Italia medievale. In realtà fu solo con la traduzione italiana del quinto volume della Cambridge Medieval History nel 1980 che l'importanza del sorgere dei comuni fu impressa nel titolo «Il trionfo del papato e lo sviluppo comunale». Può sembrare che questo confermi solamente un'osservazione in qualche modo schiacciante fatta da Anthony Mulholl nel 1975, che durante il tardo XIX e primo XX secolo la cultura anglo-americana sembrava più direttamente ispirata dal lavoro di Ruskin e Berenson che dai contributi di metodologia storica dati da Rank, Marx o Weber. Comunque, ciò che spero di essere in grado di mostrare è che gli scrittori e gli storici britannici del XIX e primo XX secolo hanno iniziato a identificare il significato del periodo comunale nella storia italiana e hanno stabilito una chiara narrazione degli eventi, sia per l'Italia nel suo complesso che per le singole città come Venezia e Roma essi stavano diventando sempre più consapevoli del contributo dato da altri storici allo studio dell'Italia medievale. Per esempio, lo studio monumentale di Ferdinand Gregorovius sulla Roma medievale fu tradotto in inglese e le cronache italiane del Medioevo di Ugo Balzani apparve in inglese prima della prima edizione italiana del 1884. Come ciò suggerisce, c'era anche in Gran Bretagna un interesse crescente per le fonti primarie e per lo studio dell'Italia medievale. Questo può essere visto non solo nel lavoro di schedatura di Raudon Brown, ma anche nell'apparizione di traduzioni accessibili come con le cronache di Salimbene, Villani e Compagni. Infine, come queste pubblicazioni indicano, se lo studio della storia medievale italiana ha iniziato ad entrare nel curriculum accademico in Gran Bretagna, un certo interesse per l'argomento continuò a riguardare un pubblico sempre maggiore. Questo suggerisce che i primi storici britannici dell'Italia medievale aiutarono a gettare le fondamenta per uno studio più ampio e originale, in profondità dei comuni italiani in Gran Bretagna, che doveva seguire la Seconda Guerra Mondiale. Poi i temi del nazionalismo stavano diventando meno preoccupanti, mentre quelli trattati da Rank, Marx e Weber stavano attirando maggiore attenzione. Ma forse anche il ruolo educativo del British Admiralty, sebbene la circolazione del suo lavoro sulla storia italiana fu ristretta, merita qualche credito.